Mi chiamo Antonino, ho 59 anni, ho messo una protesi al pene e sono contentissimo. Quattro mesi fa veni allo studio del dottor Antonini Gabriele tramite un mio amico. Il appena arrivai ero morto, ero una persona finita, avendo conosciuto... Adesso posso dire il mio amico il dottor Antonini Gabriele, e dopo quattro mesi dico che sono una persona nuova, come se fossi rinato. E questo per me è molto importante. Ho riacquistato la mia sicurezza, la mia sfrontatezza, e che posso dire, sono un, un uomo nuovo. Da quando sono arrivato il, il dottore mi, propo, mi ha proposto un intervento che io ne ero proprio all'oscuro. All'inizio ero un po' scettico perché mi ha fatto vedere, mi ha spiegato, però ho detto mai fermarsi nella vita, andiamo avanti. Dopo due mesi da, dalla prima visita ehm, abbiamo concordato, concordato l'intervento. E come dicevo dopo due mesi abbiamo fatto questo intervento questo intervento che come ripeto non sapevo di che cosa si tratta, trattasse ad oggi posso dire grazie dottore grazie Gabriele grazie Antonini sono una, una persona entusiasta della vita, avevo perso tutte queste sensazioni e questi momenti L'ho riacquistato dopo 4-5 mesi e posso dire che, che sono felicissimo. Se vedete questo, questo video, venite, venite, perché venite, contattate e fatevi visitare dal grande dottore Antonini Gabriele. Vi ridarà la vita, vi ridarà la gioia, vi ridarà il, il tutto, tutto quello che si è perso, che si è perso, che cosa posso dire ancora? Ehm, sono un entusiasta, felicissimo, sono tutto, ho, ho riacquistato tutto quello che avevo perso e all'età di 59 anni questo è molto importante, perché la vita continua e io lo sto continuando molto ma molto bene allora all'inizio io non conoscendo come ripeto il dottore mi, affid mi sono affidato a un, un, un, un, un urologo tramite un amico così tramite un amico eh, questo che mi ha proposto io avevo un piccolo carcinoma alla, alla prostata sulla parte destra Andai da questo dottore, che non faccio nome per questioni di privacy, che cosa mi ha, che cosa mi ha proposto? Togliamo tutta, mi ha tolto tutta la prostata e mi ha lasciato lì così. Adesso è passato un anno e due mesi e prima che, che arrivassi qua, levata, tolta la prostata, avevo perdita in continuazione, ehm, avevo perso l'uso del pene, era un uomo morto e questo dottore, la sua eh, andavo a fare le visite, gli dicevo ma, eh, e lui mi rispondeva è una cosa normale, ma non è una cosa normale. Perché adesso io ho risolto questo problema? Perché c'è sta gente, sta gente che, con il cervello e c'è sta gente che aiuta le altre persone. Il primo dottore non mi ha aiutato, mi ha solo ha solo cercato di, di farmi finire prima la vita, questo lo dico con, con il cuore. E, e, avendo trovato la, il mio, qui il mio amico, oggi posso, posso ridire, sono felicissimo, contento, ho riacquistato come se fossi nato, come se fossi un bambino piccolo, ho riacquistato le mie possibilità, ho riacquistato la mia sicurezza, che quella era molto importante, che avevo perso. E che devo dire? Eh, venite da noi, venite da lui, che vi riderà il tutto, vi riderà la vita. Non vi buttate giù, c'è sempre, sempre un rimedio a tutto. Un rimedio che non c'è è solo la morte. Dicevo che avevo disfunzioni, avevo perdite, disfunzioni, ma mi, mi ha fatto una terapia, de... la prima terapia è stata al Chalis. Per, per quattro mesi ho preso due pasticche, tre pasticche al giorno, una roba da rincoglionimento, scusate la parola, ma era... No, non, cioè, niente, era come acqua calda. Poi dopo dal chalice, siamo passati alle, alle maniere forti, cioè le punturine di... come si chiamano queste punturine? Del, delle punture, insomma, che dovevo fare sotto al pene per avere una piccola erezione, che, che poi non era, non era come adesso, che, che ho il controllo quando io, quando io vado e decido di andare e di fare l'amore, lo dico con, con gioia, e adesso controllo. Prima non controllavo e non sentivo assolutamente niente. In questa terapia eh, andavo, dicevo e mi rispondeva che non c'era nient'altro queste questa terapia, sono molto deluso. Questo eh, però, la colpa è mia, perché io mh, anche per pudore, questo è la cosa. Apro una parentesi. Parlatene quando avete un problema, parlatene con gli amici, parlate con, con tutti. Perché qualcuno ne sa sempre più di noi e ci aiuta e a me, io parlando, sono arrivato qui dal dottor Antonini, che mi ha, che mi ha ridato la vita. Prima non l'ho fatto, anche per pudore, ma ho sbagliato. Perciò, se avete un problema, parlatene, Parla con più persone, ma parlatene, perché i problemi non si possono, si risolvono. L'urologo mi ha parlato della prote protesi quando stavo proprio disperato e mi ha detto che dovevo fare questo intervento per... per mi, mi metteva questa protesi per quanto riguardava il, le perdite, ma non mi aveva parlato per quanto riguardava l'erezione. Mi metteva una protesi solo per contenere le perdite, per quanto riguarda l'operazione che che, che ho fatto invece con il dottor Antonino e qui riguarda la, riguarda la protesi, con, uh, er che, posso, che posso fare erezione, Insomma, se mi avete capito. L'ho un po' spiegato male ma sono molto emozionato, sono molto emozionato perché sono, sono diventato un bambino, un bambino venite, guardate, studiate, Leggete, informatevi. Ragazzi, eh, qui dobbiamo mor morire di morte naturale, non possiamo morire prima, non ci possiamo ammazzare prima. Ogni problema va risolto e si può risolvere, ve lo dico. Sono molto entusiasta di questa cosa, sono molto entusiasta. Se vi posso aiutare, io sono, sono a vostra disposizione, sono a vostra disposizione, per chiunque mi chiama, sono a disposizione. Abbiamo fatto, abbiamo fatto questo intervento, la protesi, non ho segni dell'interno, neanche il taglietto che mi ha fatto al di sotto e, e, e si è rimarginato, non ho, non ho segni di operazione, non ho segni di operazione perché questa protesi è stata messa internamente molto bene è stata e perciò sono una persona sono ritornato la, la persona normale non ho problemi a spogliarmi lo rifarei sì lo rifarei lo rifarei perché sono un'altra persona adesso eh, Antonino è una grandissima persona è una grandissima persona dal punto di vista umano, è, che devo dire, è, fa del bene al prossimo e questo ve lo posso dire. E, e si, diciamo, dico questa parola, si accolla tutti i problemi delle persone e li risolve. È molto, molto, come devo dire? Buono, buonissimo, carissimo, apprensivo. Non, non tralascia neanche un puntino, e questo ve la, ve la, ve la dice tutta, è, è, sempre, è sempre lì mi chiama, eh, ci comunichiamo, se ho un problema lo posso chiamare a qualsiasi ora lui risponde, questo è molto importante perché se succede qualcosa non succede, ma se dovesse succedere Ragazzi, abbiamo una persona umanissima a disposizione e questo è molto importante, importantissimo per me, per, per quello come la vedo io.